Ogni giornata lasciata passare senza fare prevenzione è una giornata persa. Una giornata che ci ha avvicinato alla data del terremoto, lui sa quando è, noi no, e se non facciamo nulla da subito ogni giorno è un giorno perso.